Allora, ritorniamo su questo testo. «Chi ha malato chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui ungendolo con l'olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato, il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati li saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti». Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto Questo è un testo che sotto il profilo pastorale è enorme, grande E anche ha una sua forza Come ripeto, qui noi ci troviamo di fronte a una testimonianza di un doppio sacramento Unzione e riconciliazione Vissuto ovviamente secondo la mentalità di allora. Per quanto riguarda l'unzione degli infermi, bisogna dire che l'olio è sempre stato visto nelle culture antiche come una specie di medicina una specie di cortisone dell'epoca oggi qualunque cosa tu abbia di strano il medico pst, ti rifila il cortisone e così anche quella volta c'erano delle malattie veniva adoperato l'olio e come veniva guarita una piaga si versava del vino che contemporaneamente puliva e oggi diciamo disinfettava e poi veniva versato dell'olio per attenuare il dolore. Oggi se tu versi olio sulla ferita il medico ti fulmina perché dice l'hai appena pulita Lascia la ferita pulita, si arrangia da sola a guarire. Sì, ma tu hai dolore. Una volta lo attennavano così, ovviamente peggiorando in parte la situazione. Quell'elemento che nella quotidianità era sperimentato come elemento guaritore viene assunto come materia per il sacramento. E quindi contemporaneamente, per la cultura di allora, il sacramento era un gesto di salvezza, ma anche un gesto terapeutico. Se noi ci riflettiamo un momento, anche la riconciliazione ha lo stesso valore. E che i preti dovrebbero conoscere un po' di più di psicologia. Quando morirò avrei piacere che nella tomba fosse scritto ha introdotto la scienza psicologica nella formazione del presbitero. Perché quando ero preside dello studio teologico, non si dice in italiano, ho esigito ma non si dice, ho preteso che il Vescovo desse il permesso di questo insegnamento. C'è ancora? Ma per quanto riesco a capire non è sufficiente. quando nel 1971, l'anno prima di diventare prete, Monsignor Abramo Freschi mi ha detto «Ma, dice, potresti studiare psicologia?» Io durante l'estate mi ero anche impegnato a leggere un libro, La Psicologia dello Sheldon, che allora andava per la maggiore, e questo signore, da buon anglofono, per ogni capitolo metteva la frase celebre, tipico della letteratura inglese. Titolo, frase celebre, testo. Sul rapporto con la realtà, uno degli elementi più delicati della psicologia, l'aderenza al reale, questo signore ha scritto, la donna dice la verità anche quando mente e mente anche mentre sta dicendo la verità io ho chiuso il libro ero in uno di questi camerini che voi vedete e ha fatto un volo sto libro e ho detto mai più perché per capire qualcosa bisogna essere laureati in psicologia cosmica. Capire le persone non è facile. La riconciliazione potrebbe essere un momento in cui dall'umano terapia psicologica si passa a all'esperienza divina che è la riconciliazione i sacramenti non si fondano sullo spiritualismo ma sono tutti segni salvifici che si fondano su un'esperienza positiva umana tutti Noi oggi invece abbiamo sacralizzato così tanto questi sacramenti di averli fatti diventare qualcosa di lontano rispetto alla vita quotidiana. Bene, naturalmente questi qua li ungevano, questi presbiteri ungevano il malato nel nome del Signore, non nel nome di Esculapio o di Ippocrate cioè non lo facevano con lo scopo di essere guaritori, anche se dentro a quel gesto c'era l'elemento di guarigione. Lo facevano nel nome del Signore. Questa è un'espressione tecnica, tukiryu, che viene adoperata molto spesso per indicare qualche cosa di salvifico, battezzati nel nome del Signore, unti nel nome del Signore, lavati nel nome del Signore. Questo nel nome del Signore è una specie di ritornello che ritorna per alcune azioni che venivano fatte nella Chiesa nascente. La preghiera, fatta con fede però, salverà il malato. Che cosa si intende per salverà il malato? <ride> Questo è il verbo, sosei. Nel greco... Adoperato nel Nuovo Testamento, il verbo sozzo, salvare, ha due significati. Può indicare la salvezza eterna, quindi questo sacramento consegnerà il moribondo nelle mani di Dio e vivrà sempre con lui, salvezza, ma sozzo significa anche guarire. Indica tutte e due le cose. E allora la domanda è, cosa intende questa frase? La preghiera fatta con fede salverà il malato? La frase successiva tenta di dare la spiegazione, il Signore lo solleverà, allora lo guarisce. E se ha commesso peccati li saranno perdonati, ma allora lo salva. Se voi notate c'è la dimensione terapeutica e la dimensione spirituale. Di per sé ogni sacramento dovrebbe avere questo ruolo. Di avere un qualche cosa di terapeutico e qualche cosa di salvifico messi insieme in un'unica esperienza il problema è da chi dipende far sì che il sacramento abbia queste due portate se voi interrogate i preti i preti dicono dipende dal fedele interrogate i fedeli Se siamo onesti dipende da tutti e due, perché un sacramento, sì, è gestito prima dal prete e poi dal credente. Ma se il prete gestisce bene il sacramento e il credente è una patata, capite bene che la gestione positiva dell'uno non ha una ricaduta positiva nell'altro. E viceversa, se il penitente gestisce bene il sacramento, ma il prete lo gestisce male, la cosa non funziona. Sono tutti e due che devono essere preparati a vivere quel momento, sia umanamente, sia spiritualmente. Il grosso problema è trovare l'aggancio iniziale. Vediamo se riesco ad essere chiaro. Se io voglio bene a una persona, ma resto in silenzio, duro come uno stoccafisso, quella persona riesce a sapere se io la amo o lo amo. No, di certo. Occorre che ci sia un canale comunicativo, che può essere la parola, il gesto. Noi abbiamo un corpo che viene chiamato in antropologia il protosimbolo, il simbolo iniziale. Se io al bambino faccio una carezza, in fondo allungo l'arto superiore e con la mano tocco leggermente la pelle della guancia, sì? È un gesto che nella nostra cultura indica non fatelo mai in Giappone. In Giappone i bambini non si toccano. No, è solo la madre che può toccarlo bene se a me manca il braccio io non posso fare quel gesto quel simbolo cessa di esistere il corpo dunque è la sede di tutti i nostri simboli cioè di quei ponti comunicativi che aiutano a trasmettere l'incomunicabile. Se io sto zitto e non mi muovo, l'affetto che io ho per un'altra persona resta dentro di me ma non viene comunicato. Io ho bisogno del simbolo per comunicarlo. Ci siamo? E senza il corpo il simbolo non c'è. Il sacramento vive la stessa dimensione. Noi abbiamo bisogno del corpo che fa da ponte fra il trascendente e l'immanente. Tra il soprannaturale e la nostra naturalità. Se voi notate, Gesù Cristo è stato un genio. Chi mangia il mio corpo, azione antropologica, e beve il mio sangue, azione antropologica, siamo a livello di esperienza naturale, alla vita eterna, esperienza soprannaturale. I sacramenti sono fondati sullo stesso piano in cui è fondato l'affetto. Volete capire i sacramenti, dovete capire la dinamica del voler bene. Se no, non si capisce. Abbiamo visto, in questo caso, anche l'altro sacramento che ha una forma a noi estranea, ormai estranea. Nessuno di noi va a confessarsi da un altro laico, ma si va a confessarsi o da un prete o da un vescovo. Una volta invece succedeva che anche tra laici si confessavano e dove avveniva la soluzione qui. C'è la confessione e poi c'è il pregare gli uni per gli altri. Questa forma ha fatto sì che nella chiesa antica ci fossero molti modi per vivere la riconciliazione. Questi modi comportavano sempre una confessione a qualcuno. Scusate il paragone, quando voi andate dallo psicoterapeuta, voi vi confessate. Dite ho questo problema, ho vissuto questo trauma, è una forma di confessione. La riconciliazione, che dovrebbe essere una terapia sia umana sia soprannaturale, mm -hmm. ha bisogno di questo dire. La forma del perdono nella Chiesa antica era molto varia. C'era la preghiera, c'era l'opera di carità, c'era il pellegrinaggio, c'era la lettura della scrittura. Qualche altra volta c'era perfino la consacrazione monastica. Questa consacrazione monastica equivaleva a un nuovo battesimo e quindi il monaco cambiava nome. La monaca cambiava nome. Perciò nel momento in cui il laico diventava membro di una comunità monastica era ribattezzato e perciò i peccati erano perdonati. Sono tutte forme che oggi come oggi non si sa perché la Chiesa non le vuole come forma di perdono, ma sappiate che sono valide. La Chiesa non ne parla. Proviamo adesso a dare un'occhiatina alla strana formula dell'unzione degli infermi. Il sacerdote unge il malato e dice per questa santa unzione... E la sua pissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e l'ammalato dovrebbe, se può, dire Amen, se non lo dice il prete. E liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Da dove sono state pescate quelle parole? Dal testo di Giacomo. La preghiera fatta con fede salverà il malato. Ti salvi. Il Signore lo solleverà. E nella sua bontà ti sollevi. Ci siete? Perciò questa formula, che è recente, avrà 900 anni, forse un secolo anche in meno, è stata articolata, questa formula nasce dall'università. Prima del 1100 noi abbiamo queste grandi menti, che sono alcuni vescovi, con la nascita dell'università, quale prima, Bo, Parigi, Padova, Bologna, solo Dio lo sa, inizia il cosiddetto Magistero dei Doctores. E sono loro che incominciano una riflessione sul, perdonate la parolaccia, ilemorfismo. Per ogni sacramento ci deve sempre essere il ministro, la materia, la forma. Fin quando si tratta esempio del battesimo è anche facile, il ministro è uno appartenente all'ordine sacro, diacono, prete, vescovo la materia è l'acqua e la forma è io ti battezzo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo formula presa di sana pianta dal Vangelo di Matteo se noi infatti andiamo a vedere il Vangelo di Matteo eccolo qua Questa è la formula del battesimo, questa è da sempre, dalle origini ad oggi. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ministro, materia, forma. Questo è un criterio elaborato nelle università dai doctores. Prego. Nei casi eccezionali non occorreva neanche. Chiunque può battezzare, in caso di necessità, anche un ateo, un musulmano, un ebreo, non solo un cristiano. Per quanto riguarda il battesimo, chiunque può battezzare? No. Dirò di più. Perché vi ho detto non è necessario? Perché esiste anche il battesimo di desiderio. Se io sono non cristiano, desidero essere battezzato, ma muoio prima di ricevere il sacramento, io sono battezzato, perché c'è il battesimo sacramentale, il battesimo di sangue, il martire. Io desidero essere battezzato, non arrivo ad essere battezzato con il sacramento, ma mi prendono. Io faccio la mia confessione di fede cristiana e mi uccidono per questo, io sono battezzato. È il battesimo di sangue. Io desidero essere battezzato, non riesco per tanti motivi, muoio prima, io sono battezzato. Tre dunque i battesimi. Sacramento, sangue, desiderio. Quando il bambino viene battezzato, non viene battezzato con la sua fede. ma viene battezzato con la fede dei genitori. Piccolo o grande così a noi non deve interessare, perché la proporzione della fede è vista solo da Dio. Per misurare la tua fede esci fuori e di al piancavallo che si sposti. Se non si sposta vuol dire che la tua fede è ancora più piccola di un granellino di senapa. Perché Gesù ha detto, se la tua fede è grande, tanto un granellino di Senapa, puoi dire a quella montagna, spostati e quella si sposta. Noi non riusciamo, vuol dire che la nostra fede è microscopica. Sì? Eppure Dio ci accetta così. La fede di quei genitori è quasi nulla, ma che ne sai tu? Battezza il bambino... Quel bambino è battezzato nella fede dei genitori, molto spesso nella fede della nonna. Quel bambino muore prima. Non riceve il battesimo sacramentale. È battezzato? È ovvio. È battezzato. Come il battesimo di desiderio è valido per il soggetto, nel caso del piccolino, il desiderio della madre è elemento sufficiente per rientrare nel battesimo di desiderio. Vi è chiaro? Quando io, giovane biblista, dicevo queste cose qua, i miei amici teologi dogmatici mi dicevano che ero un eretico perché negavo il limbo e io dicevo amici miei guardate il limbo è un'ipotesi teologica non una certezza il paradiso è una certezza l'inferno è una certezza il purgatorio è una certezza ma il limbo no Prima o dopo, il tempo è galantuomo e un certo Papa, chiamato Ratzinger, lo ha detto chiaro e tondo. I bambini che muoiono senza battesimo rientrano nella misericordia di Dio, battesimo di desiderio, dove il sacramento non c'è, ma la salvezza sì. Ci siamo? Gesù ha detto, andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Domanda, questa azione quante forme ha di esecuzione? Tre. Vi è chiaro? Bene. Quello che a me premeva farvi notare era come queste formule sacramentali dipendano sempre direttamente dalla testimonianza biblica. Vi ho mostrato solo due cosucce, ma era importante questo. Oggi la formula della riconciliazione è piuttosto impegnativa. Perché, mamma mia, hanno voluto inserire dentro tutto l'inseribile perché questa è una formula che nasce dopo il Vaticano II questa preghiera qua prima del Vaticano II non c'era Dio Padre di misericordia che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e resurrezione del suo figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati ti concede mediante il ministero della Chiesa il perdono e la pace questa invece è la formula originale che dal 1100 a oggi si è sempre ripetuta. Prima non c'era. Questo è un frutto dei doctores dell'università. Di Parigi? Bu. Boh. Bologna? Chi lo sa. Padova? Non so dirvi. Ma nasce dall'università. Bene. L'altro brano su cui mi piacerebbe che ci soffermassimo un pochetto... E questo allora adefoi mu, fratelli miei e antes e nimi implanese a alle teias allontanarsi dalla verità cosa vuol dire? Per noi occidentali allontanarsi dalla verità significa c'è un concetto, questo concetto è stato dichiarato nei secoli da Santa Madre Chiesa come vero, negarlo significa allontanarsi dalla verità. Non è proprio così, perché c'è stato un rabbino di Nazareth che disse io sono la via, la verità e la vita. Quindi allontanarsi dalla verità vuol dire perdere la fede in Cristo. Non vuol dire diventare eretico. Nego una verità, quindi sono dentro un'eresia. Chi mi converte dall'eresia ha i peccati perdonati. No, no, no. Allontanarsi dalla verità significa perdere la fede. E guardate che succede molto più spesso di quanto voi pensiate. Dunque, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, se voi notate... Allontanarsi è un verbo di movimento. Non dice se uno di voi nega la verità. Quello è un fatto intellettuale. Allontanarsi significa progressivamente c'è la verità, tu progressivamente te ne vai. La fede si perde progressivamente. Non si perde mai tutto su un colpo. E un altro lo illumina, no, un altro lo riconduce, altro verbo di movimento. Come ci si allontana dalla fede, la fede pian piano la si recupera. A meno che tu non sia Paolo di Tarso, e allora, bah, ti arriva la stangata e tu improvvisamente cambi. Nella normalità la fede è una cosa che parte da un lumicino e progressivamente si amplifica se tu la coltivi. Certamente la fede non te la dai, te la ritrovi, è un dono. però aspetta a te coltivarla. La quaresima è iniziata con un oremus, dove si parla di un tempo per la conoscenza di Cristo. È vero che la fede non è un fatto intellettuale, però è altrettanto vero che la fede non è sinonimo di ignoranza. La fede è fatta anche di conoscenza. Oggi noi leggeremo un Vangelo che è bellissimo, è estremamente ricco, dove la liturgia con la motosega ti sega tutti i rami e te ne lascia uno solo. ascoltatelo e quando tu cominci a capire che cosa significa ascoltare nel linguaggio orientale eh, ti accorgi che devi fare un cammino quindi riportare uno alla fede vuol dire prenderlo per mano avere pazienza inizialmente ti accontenti che questo credente in cammino faccia piccoli passi apparentemente insignificanti per te molto importanti per lui poi capita un momento in cui questa persona non ha più bisogno di te e tu dici è arrivata la fede ma che? è Dio che si sta impegnando a portarlo alla maturità e tu a quel punto lì da buon servo inutile fai un passo indietro. Ti è chiaro? Però tu servo inutile che cos'hai addosso? Dopo aver fatto questo, e un altro ve lo riconduce, costui. Sarebbe questo. Sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, lo salverà dalla morte è interessante che Giacomo chiami peccatore colui che si allontana dalla verità perché lo fa? perdere la fede è un peccato? è assurdo sotto questa dicitura però c'è qualche cosa di tremendo non ti allontani mai da Cristo intellettualmente. Ma la lontananza viene progressivamente compiuta dal tuo stile di vita. È lo stile di vita che ti allontana. Non ti chiedi più Cristo al posto mio che cosa farebbe. Dici «me ne frego». E cominci a fare delle scelte tue nel tuo comportamento diventando come Adamo, Dio di te stesso. Ecco perché viene chiamato peccatore. Gli è chiaro? Non, dunque, perché perdere la fede sia un peccato. È il peccato che ti porta lontano dalla fede. Costui sappia che chi riconduce un peccatore, oltre che a salvarlo, coprirà una moltitudine di peccati suoi. È un'altra forma di perdono, che noi oggi, stranamente, non insegniamo più alla gente, mentre invece è parte integrante del cristianesimo. Provate ad osservare anche quest'altra affermazione che si trova nella letteratura petrina prima lettera di Pietro capitolo quarto versetto ottavo soprattutto conservate tra voi una carità fervente noi potremmo tradurre un atteggiamento di grande generosità. Beati i poveri in spirito, la generosità non consiste nel dare, ma nell'essere. Qualcuno mi ha sempre detto, ma non è possibile, Don Renato, che la generosità non consista nel dare. Va bene? Se non credi a me, credi a qualcuno che ne sa molto più di me. C'è un tizio che si chiama Paolo di Tarso. Se anche dessi in cibo tutti i miei beni, come la chiamate questa azione? Tutto ciò che ho lo do. si chiama generosità o no? sì e se consegnassi il mio corpo per averne vanto? tu sei condannato a morte non ti preoccupare mi metto io al posto tuo più generoso di così e poi vado in paradiso io mi metto al posto tuo e poi vado in paradiso e se anche dessi in cibo tutti i miei beni, generosità e consegnassi il mio corpo generosità per averne vanto, ahi, è finita è finita la tua destra non sappia ciò che fa la tua sinistra. Se voi fate come gli scrivi farisei e date per essere visti, avete già ottenuto la vostra ricompensa, chiuso. Mentre invece se tu lo fai in maniera discreta per il bene dell'altro, il padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. Dunque, anche se io fossi generoso, fino a dare la mia vita, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è esattamente l'antitesi del vanto. Ci siete? Bene. Allora, la generosità non è data dall'azione. Io do tutto, più azione di così? No. Dipende dal tuo mondo interiore. Questa è la differenza. Perché il tuo mondo interiore potrebbe farlo per averne vanto. Che è l'antitesi di questa libertà interiore che si chiama povertà nello spirito. Questa è la carità fervente, quella che esclude questa dimensione. Bene, questo tipo di carità, osservate l'espressione. Moltitudine di peccati, bene, in Giacomo c'è la stessa. Moltitudine di peccati. Dunque chi riconduce la fede a un'altra persona, salverà la persona e per lui coprirà una moltitudine di peccati, ma anche la carità fa la stessa cosa. Quante forme per essere perdonati? Cucù! Mi spiego? Questo ci sta a dire perché... Nella Chiesa dei primi secoli ci si confessava pochissimo. Una volta nella vita. Perché venivano, i cristiani venivano educati a queste forme di perdono. Noi queste forme le abbiamo perse e arrischiamo, dico arrischiamo, non è detto che succeda, ma arrischiamo di diventare bigotti. Perché ci dimentichiamo che accanto al sacramento ci sono queste forme di impegno morale nella vita che sono altrettanti perdoni. Abbiamo finito Giacomo. Grazie, buona domenica.